Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo breve tutorial vi spiego come laggare di meno su Steam grazie all'opzione se andiamo un attimo su Steam impostazioni interfaccia qui c'è abilità scorrimento fluido nel browser e poi c'è anche usa il rendering della GPU per i contenuti web ovviamente questo ci permette anche di renderizzare tutta l'interfaccia di Steam grazie alla nostra scheda video, ma se avete problemi di lag, io vi consiglio di togliere questa spunta e fare ok e riavviare Steam. Una volta fatto ragazzi, ritorniamo sempre su Steam, impostazioni, interfaccia, se in questo caso avete altri problemi di lag e caricamenti del launcher, vi consiglio di togliere queste spunte e di riavviare così Steam e il vostro pc. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial e ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!